Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata con verdura e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta briseo o pasta al vino, mascarpone, zucchine tagliate a pezzetti, pomodori ciliegini tagliati in quarti, grana padano, uova, pepe, sale e noce moscata. Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il grana e lo facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo adesso il mascarpone loce il sale e il pepe ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 Aggiungiamo le zucchine, i pomodori ed amalgamiamo per 20 secondi con l'antiorario a velocità 2. Il composto è pronto, versiamolo nella dose di pasta briseo o pasta al vino. Migliamo bene. Adesso chiudiamo i bordi. Adesso andiamo a cuocere in forno preriscaldato riscaldato a 190 ⁇ per 40 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta salata con verdure e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!